In questo video vedremo cosa accade quando il sistema GPS e quando la sim interna non ha campo per poter trasmettere. Questa è un'area in effetti interna ed è passato circa un minuto dell'ultima trasmissione. Ora appena il mezzo riprenderà a trasmettere vedremo lo storico effettuato e se ha salvato i dati all'interno del dispositivo stesso. Attendiamo ancora qualche istante. Ecco, è trascorso circa un minuto e trenta e vediamo se il mezzo ha trasmesso al suo interno i dati che ci correvano Mostro dati storici ultima ora mettiamo come dato gli ultimi minuti e questo è il punto dove in mezzo da qua a qua non aveva campo e ha registrato i dati al suo interno, quindi li ha trasmessi correttamente una volta avuto il campo a disposizione.